Eccoci ancora sulle fonti TV con un nuovo appuntamento di fatto di Marcotti, il nostro format esclusivo con Giancarlo Marcotti. Buongiorno Giancarlo, ti saluto subito oggi. Buongiorno Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Come al solito abbiamo tante tante questioni da affrontare, allora scenari economici e politici e poi... Eh, chiedo Alessandra, eccolo qui, conti nelle nostre tasche tra Black Friday e tredicesimi. allora siamo in periodo di Black Friday che non dura più solo un giorno ma un periodo, ma insomma questo Black Friday arriva in un momento in cui non ci sono tanti soldi, però peraltro leggeremo anche cos'è accaduto in America, perché è stato un Black Friday di successo, chiaramente lo scenario è differente, però siccome parliamo sempre di crisi globale, eh, vediamo un po' le differenze anche con il nostro paese e poi eh, le tredicesime, insomma, sì, adesso siamo passati al resto, però le tredicesime, chi ce le ha, eh, come verranno spese, probabilmente per le bollette lo dico io, rally di Natale, mercati sotto la lente, ci sarà quest'anno rally di Natale e come, e poi manovra economica, diamo i voti, ovviamente abbiamo già iniziato a parlare eh, nelle scorse settimane della manovra del governo Meloni, oggi possiamo essere un po' più precisi, da energia fisco, è arrivata la nuova bozza in 156 articoli, articolato con 16 capitoli, anche lavoro, famiglia, giustizia, insomma ci sono tanti temi eh, al centro dell'attenzione, oltre eh, però a esserci diciamo nel capitolo maggiore la spesa eh, legata alle emergenze, quindi al caro energia, e alle bollette. Allora Giancarlo, gli scenari sono questi, no? lascio a te l'introduzione e poi andiamo eh, con tutti i nostri titoli del sommario. Sì, gli scenari sono questi, hai detto bene per la questione Stati Uniti perché io eh, vorrei appunto insistere anche su questo tema, cioè sembra che gli Stati Uniti abbiano dato dei segnali, non dico di ripresa, però mh, più incoraggianti rispetto a qualche mese fa. Eh, questo rispetto a noi perché probabilmente eh, sono partiti prima in, uh, le, le, le banche, la banca centrale statunitense è partita prima rispetto alla, alla BCE ma questo non lo darei proprio come una colpa alla, alla Lagarde, nel senso eh, ho sentito eh, eh, Andrea che sai seguo sempre sì, con interesse sì, lo so lo so prima o poi vi farò fare una puntata insieme esatto esatto e, e, e chiaramente lui eh, sottolinea un po' sempre questo ritardo dell'Europa che deve sempre arrancare però eh, faccio così notare che è, è sempre stato così io insomma è un po' di anni che sono nell'ambiente eh, la locomotiva era sempre Wall Street e noi eravamo i vagoni quindi sempre dietro, eh, non è che eh, abbiamo mai superato la locomotiva che, che, che stava davanti. Mm -hmm. quindi eh, questa è, è, un, è un po' la, la mia idea cioè guardiamo agli Stati Uniti se ci sono segnali incoraggianti vediamoli insomma come segnali certo. incoraggianti e speriamo che arrivi anche da noi no, per... no eh, infatti perché poi diciamo che l, sia a livello di mercato finanziario sia anche proprio come sentiment insomma gli Stati Uniti guidano, guidano un po' no? poi tutto quanto allora eh, visto che abbiamo già parlato degli Stati Uniti voglio dare qualche dato sul Black Friday Passiamo al titolo: proprio eh, che ehm, piace particolarmente i conti nelle nostre tasche, ma insomma in senso buono, chiaramente tra Black Friday e tredicesimi. Allora, negli Stati Uniti è stato un Black Friday tutt'altro che nero per i consumatori americani. Giancarlo, le avrei lette anche tu questi, queste statistiche? Perché, secondo le stime di Adobe Analytics, per quanto riguarda gli acquisti online, i cittadini americani hanno speso venerdì, solo nella giornata di venerdì, 9,12 miliardi di dollari. Parliamo di, no, di un aumento del 2,3% su base anno, i prodotti elettronici sono stati più venduti, questo è un po' il trend che si ripete ogni anno, con un aumento del 221% rispetto a un giorno qualsiasi di ottobre, però sono andati bene anche giocattoli e attrezzature per il fitness con un 200% in più rispetto al mese scorso, ovviamente eh, si approfitta anche del Black Friday per i primi regali di Natale, no? anzi c'è chi magari si porta avanti davvero e non si riduce ad acquistare tutta la vigilia di Natale e eh, acquista tutto quanto, come commenti questi numeri e poi però parliamo della situazione di casa nostra insomma e dopo ti darò qualche altro dato naturalmente. Eh. Allora, Le notizie che arrivano a casa nostra ovviamente non ho dati eh, come quelli che hai citato tu negli Stati Uniti che sono dati incoraggianti, eh, non ho dati così ho la sensazione di quello che ho visto io personalmente e quello così che mi è stato riferito. Allora sembra che in alcune zone d'Italia e in alcune città d'Italia le cose siano andate bene in altre insomma un, un po meno quindi forse eh, eh, la solita italia un po a macchia di leopardo ecco direi così certo. eh, come hai detto giustamente tu um, il black friday sta diventando uh, non solo friday cioè non solo venerdì ma una settimana di black friday e quindi eh, si sta imponendo, diciamo, come il momento nel quale magari proprio come... Uh, mm. Ma tu, è, tu hai comprato qualcosa, per esempio, hai approfittato dei prezzi scontati, perché poi appunto ti leggo una cosa che riguarda proprio il nostro paese, che fa ben sperare anche qui, anche se poi può andare un po' contro a... così a, a quello che si, alle paure no, che si percepiscono in questo periodo. Tu hai comprato qualcosa durante il Black Friday? Allora, veramente cose di, con di, di basso prezzo, insomma, okay. non ho contribuito vabbè. molto a… <ride> no, vabbè, ma sai, tra tutti uno compra una cosina… No, perché leggevo che proprio nonostante il caro e l'impennata del, delle bollette, quindi con l'inflazione, gli italiani non hanno rinunciato più di tanto alle occasioni, ma anche perché, come dicevamo, insomma, eh, perché rinunciare quando magari già si sa che bisogna acquistare comunque qualche regalo per Natale e allora si approfitta degli sconti anche del 50% no? eh, durante la settimana di Black Friday um, e c'è stato, soprattutto i canali online hanno mostrato una crescita esponenziale rispetto a un giorno qualsiasi dell'anno, 879%, tutta la settimana ha visto proprio una fervente attività sul, sul web, quindi insomma eh, abbiamo acquistato. Sì, sì, no, ma anche, anche nei negozi, cioè mi hanno riferito che eh, sia questo fine settimana ma sia anche il fine settimana scorso a Milano in centro come al solito insomma vabbè che stiamo parlando del centro di Milano quindi insomma se le cose non vanno bene lì sarebbe certo però, insomma, era, era una bolgia pazzesca cioè, ecco se, queste se persone compravano alla fine dei conti abbigliamento calzatura elettronica e entertainment sono le categorie dei prodotti più acquistati però c'è anche da dire che allora si era già stabilito che quattro eh, italiani su 5 avrebbero fatto acquisti durante queste giornate ma cala lo scontro medio, ecco quello che dicevi tu Giancarlo per quello te lo, ti ho chiesto, no? magari ehm, c'è stata attività, molti hanno acquistato ma magari hanno speso un po' meno, poi nella, ovviamente nella cifra complessiva eh, abbiamo una percentuale molto alta di persone che hanno comperato insomma nonostante tutto. Sì, sì, no, Da quel punto di vista lì sì, obiettivamente eh... Gli acquisti, gli acquisti sono stati numerosi diciamo poi come hai detto tu dato che lo scontrino medio cala un po adesso arrivano adesso eh, le tredicesime ecco, a chi arrivano perché anche qui ah va bene <ride> hai ragione ormai, eh, ormai si considerano sì, un po' i privilegiati ci, eh. Eh, ci dimentichiamo hai, hai perfettamente ragione che insomma ci sono delle dei, dei lavori per cui la tredicesima non è prevista, insomma, o comunque diciamo che magari beneficiano del fatto che verso fine anno le persone eh, appunto spendono di più e, e quindi possono, però non, non c'è una vera e propria tredicesima. No, anche perché appunto, secondo te per cosa verranno spese le tredicesime? Per le bollette o davvero per i regali? Domanda numero uno, perché poi stavo leggendo, insomma, poi ovviamente mh, si faranno, eh, come dire, i, mh, i conti dopo, no? Però intanto la tredicesima potrebbe essere anche cancellata dall'inflazione, perché poi insomma dobbiamo capire che eh, c'è ancora questa maledetta inflazione che eh, ci, tiene, ci tiene un po' sotto pressione, però che eh, gli italiani risparmiano, ma non per il Natale, cioè comunque si sì, sta già mh, insomma, mettendo in conto che bene o male le spese che gli italiani sosterranno per il periodo natalizio saranno uguali a quelle dello scorso anno, quindi evidentemente al Natale non si vuole rinunciare. Sì, è probabile, anche perché quelle dello scorso anno e poi quelle dell'anno precedente peggio ancora. Sì, non erano eh, proprio... Ecco non erano proprio il miglior Natale che abbiamo trascorso, insomma. Eh, però, però sì, ehm, sono abbastanza d'accordo con, uh, con questo, cioè nel senso che comunque in Italia il Natale eh, è sentito, insomma, non solo a livello economico, ma eh, siamo comunque, eh, ricordiamo sempre il Natale come una, una festa. Familiare, ma una festa che, che riunisce un po' tutti gli italiani insomma. Cioè, sì. abbiamo preso qualche cosa anche dagli altri perché il Black Friday non è una cosa nostra però, però le nostre tradizioni tendiamo mm. a, a non perderle ma poi oltretutto quest'anno è stato notato ehm, mm. intanto vabbè, parliamo a questo punto tra poco anche di rally di Natale se, per, se ci sarà per te Abbiamo notato come, eh, almeno io ho notato, ma, ma lo sento anche dagli altri, come quasi tutti abbiano già cominciato ad addobbare le case, abbiamo già fatto l'albero, io passo vicino alle case private, vedo già le luci fuori, le, i comuni hanno già cominciato ad allestire appunto eh, gli addobbi natali, ma un po', un po' presto, perché poi ciascuno, cioè quasi, quasi sempre si fa, ovviamente col mese di dicembre, a Milano Sant'Ambrogio comunque l'8 dicembre poi soprattutto mi viene spontaneo chiedere addirittura in un anno in cui abbiamo il problema delle bollette quindi dell'energia però abbiamo acceso le luci prima eh, quindi vuol dire che c'è proprio voglia di festeggiarlo questo Natale allora, non so se anche da te eh, sì, sì. ecco allora questo è proprio hai, hai toccato un argomento che, eh, che mi fa piacere trattare anche se brevemente eh, proprio nella città nella quale vivo io le luci, gli addobbi natalizi del comune sono stati fatti anche prima, molto prima del solito eh, quindi eh, la, la cosa naturalmente ha stupito molti perché appunto dicono ma come dobbiamo risparmiare l'energia e, e qua invece accendono le luci di Natale a, a, ma prima ancora della metà di novembre cioè è stato veramente una, una, una cosa, però Sostanzialmente mi sono trovato d'accordo, nel senso che eh, io penso che certo un certo consumo ci sarà, però insomma, non penso che sia quello il consumo eh, delle, delle luci natalizie che, che insomma, faccia andare in dissesto un comune, di conseguenza dare questo segnale positivo a me è sembrata okay. una cosa corretta. Beh, in lo interpreti come un segnale positivo che viene dato no? alle persone esatto, in un momento. Positivo, cioè a dire, a dire eh, sappiamo tutte le, le problematiche che ci sono, non nascondiamole, non, però non chiudiamoci, cioè se, se non ci fossero state le luci natalizie quest'anno giustificate con, eh, con appunto tutto quello che è accaduto secondo me sarebbe stato peggio. Quindi... È vero, è vero, è vero. Invece così c'è un po' di, diciamo che c'è l'impatto no? che, che e poi fa tanto, insomma. Ecco, e per quanto riguarda il rally di Natale, ovviamente parliamo sempre di Natale, ma parliamo di mercati finanziari, cosa sì. ne pensi? Ecco, qua invece sono ecco. un po' al contrario, ma non al contrario, nel senso che mi sembra che il rally sia già stato, sia già stato. È eh, quello che diceva anche Andrea appunto visto che tu lo citi sempre c'è cioè già stato quando soprattutto per esempio il nostro Futsimib dai 20.000 punti è salito e adesso cerca di raggiungere i 25.000 eh, eh, guarda che da 20 a 25.000 sono eh certo. eh, un più 25% eh, quindi eh, non è una cosa da poco eh, lo stesso sul, sul Dow Jones per dire negli Stati Uniti eh, un, un 20% dai minimi eh, di, di fine settembre c'è cioè già stato, quindi, un po' come abbiamo detto che abbiamo, anticipiamo i regali di Natale col Black Friday e, e così abbiamo un po' anticipato il rally di Natale con questo guadagno in borsa. Per cui per questo io adesso sono un po' prudente, nel senso che eh, allora, i motivi per i quali Insomma, spesso si dice che eh, il mese con il quale si conclude l'anno borsisticamente è sempre un mese abbastanza positivo quei motivi ci sono nel senso che eh, dato che eh, insomma, le, le aziende devono alla fine dell'anno fanno i bilanci se la borsa è andata bene il bilancio è anche un po' migliore rispetto a che eh, se la borsa va, va male quindi avere nell'ultimo mese un aumento delle quotazioni di borsa è abbastanza prevedibile, poi chiariamo non è che tutti gli anni è stato così, eh? quindi non certo. è che tutti gli anni noi a dicembre vediamo un boom della borsa, però insomma si parla di questo… Eh, di, di, di, di questo rally, insomma viene utilizzato questo termine rally di fine anno oppure rally di Natale rally di Santa, io, sì ci sono tanti modi di definirlo però appunto no? esatto. di Natale. io, io così come, come, come dico così per anche eh, l'ho visto un po' anticipato poi attenzione ma questo eventualmente magari eh, lo possiamo prendere in un altro c'è una sì. netta differenza io parlo del degli indici americani c'è una netta differenza tra il Dow Jones per dire, cioè titoli uh -huh. diciamo, consolidati, del, della old economy, chiamiamola così, tra il Dow Jones e il Nasdaq. Eh, sì. Naturalmente qua bisognerebbe parlare del, del, del perché avviene questo. Comunque, insomma, sottolineiamo che il Dow Jones dall'inizio dell'anno sta perdendo poco, insomma, 5-6% mentre il Nasdaq comunque è sotto del 23-24, forse anche di più per cento, quindi c'è una netta differenza tra i titoli diciamo, tecnologici, eh, le aziende eh, tecnologiche e, e le aziende più tradizionali, appunto come quelle che fanno parte del Dow Jones. Questo è un aspetto tipico di quest'anno, diciamo. Eh, questo è l'aspetto la, che ha diviso maggiormente diciamo, eh, gli asset sul quale eh, investire. Insomma, okay. Certo, certo, assolutamente. Diciamo che comunque, appunto, come hai detto tu, abbiamo giocato un po' d'anticipo quest'anno no? eh, sulle illuminazioni. Speriamo anche che vengano anticipate delle buone notizie, perché ne abbiamo bisogno e visto che il periodo natalizio aiuta un po', no? grazie a, come diciamo prima, a questi impatti visivi anche, eh, speriamo che arrivino anche buone notizie. Allora, manovra economica, diamo i voti. Ti chiedo come sempre cosa ne pensi, fermo restando che eh, proprio in questi giorni, adesso arriverà alle camere comunque, Verrà evidentemente messa a punto ancora meglio, siamo un po' in ritardo, ma eh, la manovra è, cioè, è sempre lo stesso, la stessa canzoncina. No? Ogni anno siamo in ritardo, siamo in ritardo. Quest'anno forse ancora un po' di più perché ci sono state le elezioni, quindi ovviamente il governo ha dovuto farsi carico subito della stesura della, stesura, della finanziaria. Eh, 156 articoli che vanno dall'energia al fisco. Allora, cosa ti sta piacendo e cosa non ti sta piacendo, Giancarlo? Ah, guarda, io darei. Eh... Sai, si, si usa così eh, nel, nell'ambito eh, sportivo dare i voti, no? Sì. Vi eh, darei un 6+, più a questo mm. punto. Sono sufficiente e, e qualche cosina di più della sufficienza. Ecco. Che in questo periodo diciamo che non è che lo buttiamo via, no? Un 6+, più, visto che eh. c'era tutta la parte dell'emergenza. Esatto, esatto, perché appunto eh, dobbiamo tenere conto che, che qualunque governo avrebbe, di qualunque colore voglio dire, avrebbe comunque destinato la parte maggiore alla, ad andare incontro al pagamento delle bollette, insomma al caro energia. Quindi eh, dobbiamo tener conto che su quello non, non potevamo. Non, non si poteva insomma, far fronte in, in maniera diversa quindi dovevamo andare incontro speriamo che siano sufficienti quei 21 miliardi perlomeno per, per far tirare una boccata d'ossigeno agli italiani che invece erano stati spaventati nei mesi scorsi eh, appunto per, per queste mega bollette che, sì. grazie anche alla, alla al tempo atmosferico, che è stato veramente molto clemente quest'anno. Cioè, c'è il riscaldamento globale per un anno ci ha fatto bene, mettiamola così, no? Se, se... Vabbè, certo, ci ha, ci ha evitato. Intanto, abbiamo acceso i riscaldamenti più tardi e poi comunque adesso comincia a fare un po' freschetto, ma in realtà la mattina, la sera di giorno si riesce ancora a stare. Insomma, sicuramente rispetto a una fine novembre di un qualsiasi anno, eh, stiamo un po' guadagnando da questo punto di vista. Eh, esatto, quindi questo aspetto qua ha giocato un po' a nostro favore poi dopo, per quello che eh, arrestava diciamo della, eh, della manovra io, ripeto, do una, una, una cosa positiva nel senso che si è voluto dare un po' a tutto certo poco, ma a tutto, e non si è eh, tenuto dietro nessuno è chiaro che si dà poco, eh, poi alla fine sembra che tutti possano lamentarsi perché volevano di più, ma nella realtà è anche vero l'opposto, cioè che nessuno si può lamentare perché tutti comunque hanno avuto qualche cosa, no cioè se vogliamo i lavoratori autonomi hanno ottenuto qualche cosa, forse speravano qualche cosa di più. Ma la stessa cosa per i lavoratori dipendenti, insomma quel taglio del nucleo del cuneo cuneo fiscale. È, mm -hmm. Comunque è, è qualche cosa. Insomma. Ma banalmente, non banalmente perché non è una cosa banale. Uno dei punti che sta facendo molto discutere è questa esenzione dal post che sale a 60 euro, cioè il fatto che si sia, cioè prima i gli, gli commercianti non siano più obbligati ad accettare i pagamenti col bancomat o in digitale ovviamente. Eh, a qualsiasi cifra, cioè possono rifiutarsi, questo non, lo, non la vedi un po' come un passo indietro, visto che poi insomma, eh, ci sono anche delle, come dire, la parte più di innovazione da, da, da, da rincorrere no? eh, per stare al passo con i tempi ma eh, guarda se diciamo, io pago anche 5 euro con il, il telefonino quindi... No, vabbè, ma anche perché così a meno cioè, cioè, è molto più pratico no? certo, cioè, io certo. invidio quei paesi dove non ti guardano male dove puoi pagare anche un caffè da un euro con il banco certo. ma senza che... Ci si debba scusare quasi, no? Perché c'è cioè, di quel, però è anche vero che qui ci sono poi tutte delle commissioni che un commerciante deve pagare che quindi poi eh, insomma mettono un po' sull'attenti. Ecco però, ti chiedo su questo cosa ne pensi. Oh, io, io ripeto, io sono uno che utilizza i mezzi, ma proprio come hai detto tu, esclusivamente per praticità, però se devo. Eh... Se devo pensare alla, al fatto che altri possano non, appunto, non essere della mia opinione e dire no, io voglio pagare eh, in contanti per eh, eh, miei motivi di privacy, perché appunto non compare sul, il pagare in contanti non compare sull'estratto conto dove si sono fatte le spese. Mm. Si pensa subito all'evasione fiscale però, no? Certo, eh, lo so, però eh, non possiamo eh, iniziare eh, pensando che, eh, che, che ci sia sotto una frode. Dobbiamo dare ai cittadini italiani eh, così, fiducia che non, non, non stiamo facendo questo per, perché li, li riteniamo dei, degli evasori fiscali ma per al altri motivi quindi io, io ripeto, pur essendo un uh, fruitore dei metodi diciamo più moderni di pagamento eh, sarei per lasciare un più ampio spazio appunto come è stato fatto anche ai pagamenti in contanti per chi eh, vuole, perché cioè, ritengo che l'obbligo dell'utilizzo delle carte eccetera così vada un po' contro al a essere, insomma, avete capito? No? Io, io ripeto, ripeto eh, però, non, non, non sono contrario ai, ai pagamenti elettronici ma proprio per, per no, no no no ma chiaro io ti dico a me è una delle cose che pesa di più fare andare a prelevare cioè proprio una cosa che quando devo non so è un problema mio eh, perché voglio dire ci sono attività e cose ben più gravose rispetto a questo ma quando dico no devo andare a prelevare perché appunto magari mi servono dei contanti eh, m, mi, mi si rovina quasi la giornata quindi se fosse per me però capisco poi anche quello che dicevo prima che, che prima bisogna anche pensare di abbattere tutte quelle spese di commissione che i commercianti hanno, no? perché altrimenti se io pago un caffè e però loro quindi guadagnano un euro, eccetera, ma loro pagano di più di commissione, il gioco non vale la candela, poi va a finire che devono alzare i prezzi e quindi poi si ritorce contro, contro di noi, no? Questo è un po'. Ehm... Sì, anche se lì, Manuela, eh, mi dire una cosa sulla questione delle commissioni. Sì, sì, sì. Le commissioni, le commissioni più basse sono e meglio è, ci mancherebbe altro perché è così. Però teniamo presente che una persona che, eh, non, eh, cioè che utilizza i pagamenti elettronici, c'è anche un commerciante, diciamo, sì. ha, ha degli aspetti positivi. Eh, cioè perché se io alla fine della giornata incasso un certa cifra è chiaro che dovrò andarla a versare in banca, mica la tengo. Ah no, chiaro, eh, è molto più pratico anche per il commerciante avere tutto cioè, fatto elettronicamente, no? Eh, certo, cioè, queste cose bisogna tenerle conto perché per il commerciante quella è una spesa, il dover andare in banca, il perdere del Oltre tempo. Oltre al rischio anche di persone che possono insomma, tentare di rubare no, qualcosa, perché insomma poi non è che sono cose che succedono tutti i giorni, ma, ma succedono. Esatto, esatto. Ottimo, allora intanto io ho trovato anche un altro dato sul Black Friday in Italia, dati call diretti tra Black Friday e Cyber Monday, sale 5.3 miliardi di euro la spesa degli italiani nel lungo weekend dello shopping, con oltre 4 cittadini su 10, parliamo del 43% che anticipano l'acquisto dei regali di Natale di un mese e oltre. Quello che dicevamo prima, insomma, si approfitta, non è che diciamo sì si fanno spese in più, ma che comunque si farebbero per Natale, no? E quindi si approfitta del, uh, del, del, del periodo di... Eh, di, di sconto va bene, allora Giancarlo Marcotti grazie, troverete questa puntata insieme alle altre sul nostro sito e sul nostro canale YouTube Finanza in chiaro è sempre a vostra disposizione con i video che Giancarlo ogni giorno eh, insomma, prepara poi ti seguiamo anche su Trend Online il nostro sito, quindi insomma Giancarlo Marcotti è sempre con noi e io ti ringrazio Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori alla prossima e noi chiudiamo questa parte di live naturalmente ringraziandovi per essere stati con noi, vi ringrazio anche per i messaggi che avete mandato e vi invito sempre a seguirci sul nostro sito lefonti.tv, sul nostro canale YouTube, iscrivetevi per avere tutte le notifiche e poi su tutti i nostri social siamo dappertutto, grazie buon proseguimento di giornata su Le Fonti TV.